Eccoci, forse ci siamo, scusatemi ma mia imperizia tecnologica, non riuscivo a capire come collegarmi, um, dovremmo esserci, adesso Natalino Russo che è il nostro ospite di oggi ci raggiunge, buongiorno a chi sta entrando e collegandosi in questo momento, vediamo se Natalino, eccolo qui. aspettiamo qualche istante dovrebbe apparire tra poco eccolo vediamo qualcosa che si muove buongiorno buongiorno buongiorno buongiorno Lei come sta io sto bene io sto bene abbiamo qualche piccolo problema di sintonizzazione ma per mia imperizia tecnologica devo dire non, non, stiamo cominciando a usare questi strumenti nuovi e per quanto abbiano, devo dire, stiano andando molto bene, ma insomma ci stiamo facendo l'abitudine. Esatto. Come, lei come sta? Ma io sto bene, devo dire che, che questi due mesi mi hanno messo un po' alla prova come del resto hanno fatto con tutti noi. Ecco. Sì. Non, non, mi posso, non mi posso lamentare, sarebbe eccessivo lamentarsi. Beh, in particolare ero curioso di sapere da lei, visto che oggi parliamo a proposito di un libro fatto insieme che si chiama L'Italia è un sentiero, Storia di cammini e camminatori, e lei è un camminatore, Diciamo, non è solo uno scrittore diciamo, che le descrive, ma li ha fatti, poi vedremo come in che modo. Stare in lockdown a casa per un camminatore deve essere particolarmente difficile. E ho pensato, forse se li ricorda, ci pensa con nostalgia, oppure invece al contrario immagina i futuri sentieri, i cammini che farà, come, <ride> come funziona. Ma de Devo dire che mh, è, è stato un, un processo strano che, che ha messo un po' alla prova la capacità di progettare il futuro perché questa mancanza di prospettiva ha un po', ha un po dissolto gli entusiasmi. Cioè immaginare, mh, non sapendo quando, uh, quando riusciremo a immaginare eh, cosa, mh, per me è stato molto difficile pensare ai viaggi futuri, quindi mi sono concentrato su quelli passati, sui cammini passati, mi sono concentrato sulla sistemazione dell'archivio dell fotografico, ho fatto un po' di pulizia e poi mi sono misurato con una difficoltà, eh, oserei dire quasi cognitiva, no? perché per me camminare, è, poi magari ne, ne parleremo meglio dopo, è un sì. modo per pensare, per pensare meglio, mi aiuta molto a, metter, a mettere in ordine i pensieri e non potendo camminare mi sono ritrovato in uno stato così un po' di di confusione chiuso come leone in gabbia ma credo che questo sia successo a tutti soprattutto all'inizio nelle prime settimane c'è uno stato di grande spaesamento non una sensazione di realtà io ho la sensazione come se ad un certo di svegliare da un sogno da un incubo perché era tutto mm. talmente strano con questo collegamento a distanza intanto saluto abbiamo già tante persone che sono collegate per chi non lo dovesse conoscere, Natalino Russo è un scrittore, un giornalista e un fotografo. Adesso tra qualche istante, vedremo anche delle foto. Spero di essere capace di, di farvi vedere nella mia parte dello schermo, che, appunto, ha fatto con noi. Natalino Russo ha, ha, fatto, ha lavorato per ha fatto tante guide! Ha lavorato per il touring, Um, ha lavorato per mensili di viaggio ha collaborato anche a una mi pare adesso è uscita una, una pubblicazione si chiama Cammini con Repubblica giusto? Da cui lei ha collaborato sì. e, e, um, tra l'altro volevo chiederle prima di cominciare um, c'è un gruppo vabbè, tutti noi camminiamo in una misura o l'altra. io stamattina ho fatto una passeggiata una bellissima passeggiata da casa attraverso Villa Borghese Piazza del Popolo e sono tornato, quindi siamo... però ci sono alcuni camminatori che non, non so se si può definire professionali, ma insomma gente che cammina di più, tanto per passione, per, con impegno, eccetera. Quanti sono? Cioè, Ci sono delle associazioni, mi parlava ieri, che poi li raccolgono. Abbiamo un'idea? Sì. sì, sì, il mondo dei cammini è, è, è dell e dell'escursionismo e dell'andare a piedi in generale è molto ampio e variegato, nel senso che... Nella vita normale, al di fuori del, de, al di fuori de, de, de questo lockdown pazzesco, mh, ci sono centinaia di migliaia di persone che tutti i fine settimana o, o, o addirittura per, per intere settimane si mettono in cammino. Faccio un esempio: il Club Alpino Italiano, che è una delle associazioni di riferimento dei, per, per degli amanti della montagna, conta oltre 300.000 soci e molti di questi bene. tutti i fine settimana si mettono in cammino. Poi esistono tantissime altre altre reti e associazioni, cito tanto per fare un altro esempio, Federtrek, che è una federazione di associazioni che ne conta 40 a livello nazionale e anche lì parliamo di decine di migliaia di persone e, e ci sono iniziative molto belle come la rete delle donne in cammino. Ecco, questa, questa mi ha divertito molto, mi ha incuriosito molto. Lei mi ha anche messo in contatto con Ilaria Canali, che è la ispiratrice dell'associazione. È, è una cosa che. Si chiama Rete Nazionale delle Donne in Cammino. Tra l'altro mi hanno detto che parlano anche di libri molto sul loro profilo Facebook in questo caso, ma mi hanno detto che sono anche attente lettrice e questo abbinamento mi piace molto, ovviamente, a camminare e leggere. Sì, io credo che camminare sia una sorta di lettura di noi stessi e del territorio, è, è, è la, è la geografia del, di un testo scritto a qualcosa in comune con la geografia che noi percorriamo e esploriamo con i piedi quando ci mettiamo in cammino. Ci arriviamo subito a questo aspetto, però io volevo leggere uh, un brano, un brano, tre righe dell'introduzione del libro, uh, che appunto si chiama L'Italia è un sentiero, storia di cammini e camminatori. Lei scrive, la pratica del camminare che a lungo è stata la nostra modalità naturale e inevitabile, si è affrancata dalla necessità e finalmente è diventata una scelta volontaria un modo alternativo di andare da un posto all'altro con questo libro vi invito a uscire di casa e mettervi in cammino allora, e dice il camminatore sa quale odore hanno i luoghi conosce il fruscio del vento quando petti nei campi erbosi ci invita a uscire apparentemente in questo momento un invito impossibile se non quello di farlo attraverso il libro attraverso l'immaginazione in realtà eh, oggi si può uscire credo Nell'ambito della propria regione, no? Cioè uno vuole farsi una passeggiata, in, una bella passeggiata in un luogo anche fuori dalla città, può, lo può fare. Sì, sì, oggi è possibile, ehm, anche se ogni regione ha stabilito delle regole un po' diverse da, dalle altre, se non sbaglio, almeno fino a ieri, almeno che non ci abbiano pensato, nel Lazio non si può uscire dal dal territorio della provincia, quindi diciamo uno, uno di Roma può andare sui Castelli Romani, sul Monte Gennaro, ma non può spingersi oltre, mentre in altre regioni è possibile fare delle escursioni in montagna entro i confini regionali. Ma Questo io credo, incrociamo le dita, spero sì. che, che, che, che, che non siamo costretti a tornare velocemente alla fase 1 e, e che si possa il, il più in fretta possibile tornare a camminare, perché Camminare fa bene a noi fisicamente, e mentalmente, ma fa bene, farà bene anche all'economia del paese perché, perché ci avviamo a una fase di, di, di turismo mh, eh, coattamente nazionale, nel senso che non potremo no, né andare all'estero né accogliere turisti stranieri, quindi saremo costretti a scoprire quel, quell'Italia interna, quell'Italia minore che poi a ben vedere minore non è e, e, ed è il momento ideale per farlo. Ecco, cioè. Beh, intanto, eh, prima di vedere alcuni cammini che invece sono più in campagna o in montagna, intanto segnalo che tra i tanti sentieri di cui parla nel libro, che sono divisi per temi, per ambienti, i sentieri della storia, i sentieri della natura, della fede, le memorie di guerra, eccetera, a un certo punto ce n'è uno nel capitolo Sentieri del nuovo millennio che si potrebbe fare forse perché si intitola Zonzo per Roma, e eh, eh, che cos'è? Ce, ce, ce lo dica perché è curioso. Sì, io sono un campano di origine, vivo a Roma da, da una decina di anni e come spesso succede ho, ho scoperto la città per compartimenti stagni, no? ho imparato i vari quartieri, e... però a un certo punto mi sono reso conto del fatto che mancavano, almeno a me, le connessioni tra un quartiere e l'altro. Allora un bel giorno mi sono messo nella metro A, sono andato al Capolinea Nord, a Battistini, sono sceso e mi sono messo in cammino seguendo tutta la linea della, della metropolitana, stazione per stazione, fermata per fermata, fino ad Aragnina, che è il, il capolinea eh, che si trova a sud. E questo mi ha dato modo di fare un viaggio per me abbastanza insolito, abituato a camminare eh, sui sentieri di montagna o sui lunghi cammini di più giorni, mi ha dato modo di, di, di applicare quella metodo di, di, di piccola esplorazione fatta con i piedi mh, è dato il modo di applicarlo alla città. Ho scoperto le connessioni che non conoscevo tra i quartieri, le connessioni e le differenze. Quindi ho tracciato un filo rosso, un, un percorso urbano che mi ha fatto conoscere molto meglio la città. Ecco, io penso che, che questo adesso dovremmo imparare un po' di più a farlo, magari anche ricorrendo alla bicicletta per decongestionare il traffico altrimenti ci troveremo in un guaio in e città certo. come, come Roma dove non potremo usare tutti in massa i mezzi pubblici. E mi auguro che non che, che ci guardiamo bene dall'usare automobili, altrimenti ci ficchiamo in un guaio collettivo. no Quindi dovremmo imparare a camminare un po' di più a piedi in bicicletta con i monopattini e con altri mezzi. Eh, lenti ma vorrei dire neanche tanto lenti perché è stato calcolato che lo spostamento in bicicletta in città alla fine risulta anche più veloce rispetto a quello del, dell'automobile. no? Intanto saluto alcuni amici che ci hanno raggiunto che sono dei frequentatori abituali dei nostri dei nostri incontri Casa La Terza, una Paola l'ho salutata all'inizio, un'altra è una curiosa assonanza perché è appena arrivata Gabriella Caruso che è una donna che ha costituito con altre amiche un'associazione che si chiama Donne in Corriera a Bari, che fanno dei bellissimi viaggi con gli scrittori. E l'ho detto a Ilaria Canali ieri che, avendo un'associazione che si chiama Donne in Cammino, mi sembrava che si dovessero incontrare e, con... e conoscere. <ride> Comunque, prima di passare appunto a degli esempi, e sperando di poter far vedere bene le foto che bellissime che lei mi ha mandato, c'era una frase che mi ha colpito. Um, che risponde a quello che lei ha detto prima. Cioè, lei scrive, camminare è utile, oltre che bello. Camminando abbiamo la sensazione di pensare meglio, come se il ritmo dei piedi rendesse più fluida la testa. E quello che lei scrive è dimostrato, in un certo senso, da, dagli esempi che fa. Ci fa degli esempi di grandi pensatori, intellettuali, artisti che hanno qui. C'è Kierkegaard, c'è Rousseau, Leonardo da Vinci Ce ne sono tanti che hanno scritto del camminare, della pratica del camminare, o sbaglio? Sì, lo stesso Darwin dopo essere ritornato dal suo famoso viaggio a bordo del Beagle camminava, eh, camminava in, intorno a casa, tutte le sue teorie sull'evoluzione le ha partorite camminando. O Ippocrate, che è il padre della medicina, diceva eh, se stai male fai una passeggiata, se non funziona famne un'altra, quindi... Incentivando, invitando, invitando tutti a, a mettersi in cammino Ma mh, faccio ancora un altro esempio Giustino Fortunato, che è il padre della questione meridionale Un secolo e mezzo fa diceva E lo diceva soprattutto ai suoi, ai suoi studenti, ai suoi discepoli Diceva se volete occuparvi di, di, di, di, di, di, di, del territorio Se volete soprattutto fare i politici dovete conoscere i luoghi di cui pensate di occuparvi. Non basta studiarli, lui ovviamente era un grande intellettuale, un grande studioso, eh, ma invitava tutti a mettersi le scarpe ai piedi a camminare, andare a conoscere i luoghi, i contadini, i, i, i pastori, perché solo, solo sporcandosi le suole delle scarpe si può, si può capire chi vive in determinati territori. A proposito del pensiero, no, che fluidifica, a proposito del camminare che fluidifica il pensiero, io mi sono chiesto, mentre scrivevo questo libro, ma come mai camminare aiuta a pensare? Allora ho fatto un'ipotesi eh, che non so quanto possa essere aria, e provo a spiegarla qui. Um, io sono un, un lettore um, uh, laico, nel senso che non ho una preferenza romantica per i libri di carta, anche se, se spesso... Uh, credo che sia, sia più comodo leggerli per questa ragione, perché mentre le, quando leggiamo un libro, eh, un ebook, un libro elettronico, almeno a me succede che non riesco a ricordare i vari, passaggi, mh, i vari passaggi della lettura, cioè non riesco, se una frase mi ha colpito non ricordo in quale parte del libro l'ho letta, mentre in un libro cartaceo sarà successo a tutti, per una memoria fotografica, memoria geografica, noi ricordiamo se quella frase si trovava in alto a destra, in basso a sinistra e la ritroviamo subito. Allo stesso modo ho pensato che camminando noi leghiamo i vari passaggi del nostro ragionamento ai luoghi in cui ci trovavamo mentre quando le abbiamo pensate, mentre le pensavamo. Quindi eh, io che sono un po' un, un confusionario, che faccio fatica se non scrivo a tenere in ordine i pensieri, ho realizzato questo che se penso mentre cammino io non mi perdo in divagazioni ma riesco a, a ricostruire come una sequenza di sassolini i vari passaggi logici del, del, del ragionamento ecco. sì ci sono dei commenti Antonella Cristiani ricorda un altro scrittore intellettuale Walter Benjamin che ha scritto molto sul camminare e ci dice in fondo il bisogno di raccontare nasce proprio dai viandanti sono i viandanti che devono raccontare no? che ieri eravamo con Eva Cantalella ieri pomeriggio per un incontro, un dialogo sempre in Casa la Terza. Beh, lei ha raccontato l'Odissea e ha raccontato tante volte come l'Odissea è un poema corale che viene da questi poeti che reclamavano andando in giro nelle, nelle varie città greche. Eh, tra l'altro se a qualcuno di quelli che ci ascolta gli viene in mente altri nomi di, di persone che hanno scritto sul camminare, che vogliono suggerirci libri eh, siamo, siamo contenti. Io eh, proverei a fare qualche esempio. Eh, vediamo sì. se funziona il nostro meccanismo. Abbiamo detto di cominciare a parlare eh, della Dunque, i racconti, del, del, dunque vediamo un po', eh, i racconti che sono nei libri sentieri, che sono raccontati nel libro, sono sentieri che eh, sono presi sia, sia nel nord Italia, ma soprattutto nel centro-sud, direi, no? Come, come, sì. ha, come le ha scelte, intanto ci dica lei così io trovo intanto la foto da cui cominciamo. Ma innanzitutto io sono, sono nato in Campania, quindi la mia, la mia regione, se così possiamo dire, sebbene per lavoro viaggi spesso in, in tutto il mondo, la mia regione preferita è la Campania, quindi sono partito da, dal sud in questo libro e sono partito da, da, da una storia molto bella che è quella delle ciampate del diavolo. Si tratta di, di una serie di impronte lasciate 350.000 anni fa da due o forse tre individui di una specie... Ehm, e questa qui? Chiamata, adesso, adesso, eh, adesso Io in questo momento non la vedo. Dunque, io ho fatto vedere una delle foto che mi ha mandato, è una foto in cui si vedono delle grandi impronte e due piedi che entrano. Sì, sì, sì, esatto. Ecco. Sono impronte di Homo del edelbergensis, che, che è una, una specie precedente all'Homo sapiens, vissuta 350.000 anni fa, eh, e, e quelle sono le più antiche, ecco, adesso le stiamo vedendo, sono le più antiche, impronte umane eh, d'Europa. Mm -hmm. Questo luogo si trova vicino al mio luogo di nascita in provincia di Caserta ed è un posto al quale voglio molto bene perché ci andavo da bambino ed è un luogo dove si può vedere toccare con mano una, una passeggiata remotissima di, di, di, di, di questi individui che chissà in quale circostanza hanno calpestato un, un cenere, un fango di cenere vulcanica, perché si trova alle falde del monte Roccamonfina, che è un vulcano spento. Cenere vulcanica che poi si è consolidata e è diventata la roccia che conosciamo oggi. È un luogo dal fortissimo impatto emotivo, almeno per me, e il libro comincia proprio da questa storia qui, che, che è un po' la, la prima passeggiata, la prima camminata italiana, per così dire. Ecco, questo forse sono, sono i Monti Lattari, o sbaglio? Questa che la vede? E io lo vedo un po' in ritardo perché sto guardando, per un problema tecnico sto guardando le immagini allora, su sullo schermo che faccio di un, vedere vedere, Dovrebbero essere, eh? dovrebbe essere quelle dei Monti Lattari, sì, sono, questa qui è sicuramente una dei Monti Lattari che le ha scattato, quindi può parlarci di questo. Esatto, esatto, perfetto. Queste sono le, le, le cime più alte dei Monti Lattari che sono un po', so, se, se, non, se qualcuno in ascolto non lo conosce vi invito ad andarci perché... Parliamo di Penisola Sorrentina e Costiera Malfitana, due posti tra i più famosi del mondo, che però hanno loro, alle loro spalle una montagna bellissima e pressoché sconosciuta, perché in Costiera Malfitana e in Penisola Sorrentina ci, va, ci si va soprattutto per, per i centri urbani e per, e per il mare, ma pochissimi sanno che, che, che sulle montagne, che, che a volte superano anche i mille metri, corrono dei sentieri spettacolari. Come il sentiero degli dei, che è una facilissima passeggiata di circa tre ore che va dal paesino di Agerola fino a Positano, ma non solo, anche l'Alta Via dei Lattari, che è un percorso del quale parleremo tra l'altro nella, nella collana di volumi che stanno scendo per National Geographic e Repubblica, eh, ne parleremo in uno dei prossimi numeri. Sono un percorso bellissimo che attraversa eh, tutta, la, percorre tutta la cresta di, di, di questa penisola partendo dall'entroterra della Campania, arrivando fino a Punta Campanella, che è l'estrema propaggine della penisola che si affaccia su Capri di fronte. È un'esperienza di viaggio davvero fantastica. Tra l'altro su queste montagne ehm, c'è un fatto che ormai è diventato una rarità in Italia. Si utilizza ancora il mulo per gli spostamenti eh, normali. In una delle foto si vede un ragazzo che che cammina con un mulo, lui si chiama Antonio Milo. E questa che stiamo, la stiamo facendo vedere adesso, sì. perfetto. Un, un ragazzo che ha scelto di tornare al mestiere al mestiere della sua famiglia, fa il pastore, vive sul sentiero degli dèi. Ha delle capre nere di una razza chiamata napoletana, e, e se, se percorrete il sentiero degli dèi lo potete incontrare, potete assaggiare i suoi prodotti freschi, e lui vi può raccontare delle storie che, che non sono scritte nelle guide. Il sentiero, degli eh, dei, esperienze... il sentiero degli dei come ci si arriva? ci si arriva molto facilmente eh, arrivando ad Agerola che è un paesino che si trova a 650 metri di quota a, sul livello del mare ci si arriva sia da Amalfi e tra l'altro ha che... anche dei formaggi meravigliosi giusto? esatto, i famosi, eh. latticini, di Agerola, <ride> i famosi latticini di Agerola ecco che camminare, camminare è un modo per scoprire i luoghi ma anche per scoprire le persone è certo uh, mh, penso che sia il modo più bello per rapportarsi a un territorio, perché camminare, appunto, lo dicevamo prima, permette di sentire gli odori, permette di sentire tutti quei rumori minimi del, de, dallo scricchiolio del brecciolino sotto, sotto le scarpe ai rumori del bosco, ai rumori eh, in lontananza, cose che in macchina non, non riusciamo a fare non solo per la velocità, ma per il fatto di stare chiusi dentro un abitacolo. A proposito di... Di macchina, voglio aprire una parentesi sì. perché voglio evitare un equivoco. Io sono un camminatore, mi piace molto camminare, ma voglio stare lontano dall'idea dall romantica del camminatore che predica il ritorno a, a, a, ai vecchi eh, metodi, ai modi di una volta. No? Non, non, non voglio sminuire il valore della tecnologia, soprattutto per un fatto che io credo che noi oggi ci possiamo permettere di, di scegliere liberamente di camminare, in quanto non siamo più schiavi del cammino, ci siamo affrancati dalla necessità di camminare grazie proprio all'esistenza dei mezzi di trasporto, treni, aerei, automobili e quant'altro. Credo che questa, questa libertà che ci è data di scegliere, di usare il camminare, il camminare come possibilità, come scelta, dobbiamo spendercela al meglio, dobbiamo sfruttarla senza tuttavia rinnegare la tecnologia e i mezzi di trasporto. Ecco, chiusa parentesi. Bene, io passo adesso alla foto che riguarda invece San Francesco di Paola. Si vede un cartello, ci sono delle località, Monte Grassano, Serra dei Muli, eh, Rifugio, Passo di Guardia. Questo è un altro capitolo del libro, un altro itinerario, giusto? Sì, è una serie di itinerari che ho citato perché credo che siano, sia uno degli esempi di... Di, di, di sviluppo di, di rete del camminare virtuosi che, che stanno favorendo lo sviluppo di un'area interna. Qui siamo in Calabria, nelle montagne tra Cosenza e il mare, a, a ridosso, alle spalle del, del, della, cittadina marina, della cittadina costiera di Paola, che sono i luoghi di nascita di San Francesco di Paola. Un gruppo di, di ragazzi, di camminatori del posto, ha, ha messo insieme un'associazione per rilanciare dei vecchi sentieri, i sentieri che secondo loro erano percorsi da San Francesco di Paola quando era in vita, ehm, ma non sono percorsi eh, pensati esclusivamente per, per religiosi. Si ispirano alla grande esperienza, al grande esempio internazionale del Cammino di Santiago, che poi è, è l'esperienza madre di tutta questa dimensione del camminare, e mettono a disposizione dei, dei viandanti, dei pellegrini, chiamiamoli così, perché va di moda chiamarli così, mettono a disposizione dei camminatori delle strutture dove pernottare, dei luoghi dove, dove mangiare e soprattutto una segnaletica ben organizzata. Eh, adesso nella foto, nella foto che ho fatto vedere, una di quelle che mi ha mandato, si vede uno di questi pilastri, pilastrini con la segnaletica forse… Certo, esatto, la segnaletica, la segnaletica è fatta benissimo, ed è molto curata e soprattutto esiste anche una, una credenziale del pellegrino, cioè un documento simile a quello che, che, che si utilizza sul cammino di Santiago e anche su altri cammini, come le vie di Francesco in Umbria, la via Francigena, eccetera. Un documento sul quale raccogliere i timbri dei vari luoghi dove si pernotta, eh, che è anche un modo per. Per, per fidelizzare i camminatori ma anche da, da parte dei camminatori per affezionarsi al territorio e per portarsi a casa un ricordo io penso che queste esperienze siano, siano um, uh, un grande esempio di, di quello che si può fare se, se, se ci si lega al territorio e se si, e se si ha in prospettiva la, la, lo sviluppo delle aree interne in maniera come va di moda oggi dire dolce no? un altro esempio è l'Astromonte L'Astromonte che è una montagna... aspetti che metto la foto, eccola qua. Es esatto, l'Astromonte esatto. è una montagna che è stata spesso associata ai sequestri, a un luogo maledetto dove, non, non, è, è, dove è meglio non andare, no? dal quale è meglio tenersi alla larga. È una montagna in realtà bellissima, molto lunga, che da nord a sud è lunga quasi 200 km ed è piena di percorsi stupendi. Uno è il sentiero del Brigante che si può fare... In nove giorni di cammino, ma soprattutto sul versante meridionale, le foto che stiamo vedendo adesso parlano soprattutto del versante meridionale, nella zona di Bova, delle Fiumare, esiste un'associazione, anzi una cooperativa, che si chiama Naturaliter, eh, che porta i camminatori, accompagna i camminatori sulle tracce di Edward Lear, il pittore inglese di, di, di metà ottocento, di fine 800 che che era andato lì a dorso di mulo e a piedi in cerca di paesaggi per i suoi quadri e per i suoi acquerelli. Questa esperienza vi invito a farla perché è bellissima. S mh, scopre, esplora un'entroterra calabrese che è sconosciuto spesso agli stessi calabresi, in un'area di paesini abbandonati, di paesini diroccati per frana o per siccità, ma che è un'area di grande fascino... Mh, naturalistico ma anche culturale perché sono aree di influenza greca quindi lì si parla ancora il greco è un posto bellissimo ma una cosa che non, non, non ci siamo detti ovviamente l'esperienza da passeggiata si può fare da soli o con altri e fa una grande differenza perché appunto uno dei pensatori a cui non abbiamo, non abbiamo citato quando si diceva che camminare fa bene a pensare Aristotele, lì addirittura c'è una scuola che, di cui lei Parla nell'introduzione, che si chiama peripatetica e lì parlavano, dialogavano. Io, per esempio, per quanto mi riguarda, per la mia piccola e piccolissima esperienza, una delle cose più belle della montagna per me, con Pietro Veronese, che è un amico giornalista, eh, sì, che tra l'altro scrive molto anche di viaggi, di montagna, eccetera, è passeggiare in montagna e discutere, certe volte anche molto animatamente, perché ogni tanto come dire lui mi fa i racconti di montagna ogni tanto parliamo di questioni varie magari non fa una differenza notevole da questo punto di vista no cioè se passeggiare da soli o con altri con uno due tre persone sì sì certo assolutamente e non è un caso non è un caso che la maggior parte degli escursionisti e dei camminatori eh, non siano solitari ma, ma, ma viaggino in gruppi a volte anche piccoli due tre persone io credo che Camminare in montagna, almeno dico quella, quella che è la mia preferenza, camminare a me piace in due, perché è un'attività che stimola molto il dialogo. Il dialogo. Ci, si, ci si prende ciascuno i propri tempi, eh, si cammina un po' distanziati, poi ogni tanto ci ferma eh, a fare il punto sui pensieri che, che, che sono stati cotti nella fucina del camminare pensando. Eh, si fanno dei tratti... Affiancati, adesso non è possibile perché bisogna mantenere le distanze, ma sicuramente eh, ci torneremo a camminare affiancati, a, a sentirsi... Questa foto che, che sto adesso, questa foto che sto facendo vedere adesso, lei mi ha mandato, si vede un signore che però lei mi ha detto non sono io perché non ho tutti quei capelli che mostra esatto. una, una, una pianta, come mai me l'ha mandata quella? E qui siamo sui Monti del Matese, una montagna che io amo molto perché è stata la prima montagna che ho scoperto da, da bambino e poi eh, l'ho esplorata anche, anche mh, speleologicamente, perché è la mia passione più datata, forse ancora prima del camminare, è la speleologia, e, e su questa montagna ho camminato, ho percorso insieme a a dei carissimi amici che saluto di, di, di un gruppo speleologico che si chiama Gruppo Speleologico del Matese abbiamo insieme elaborato anche delle carte escursionistiche tra cui questa che si vede nella foto ricordo a, a, a chi non lo sapesse ma chi va in montagna e chi cammina lo sa bene che, che, che si cammina non all'avventura eh, non in cerca di, di, di, di un'esplorazione astratta ma si cammina organizzando il percorso e, e questo lo si, lo si può fare facilmente con, con le carte topografiche, con le carte escursionistiche, con le guide. Per fortuna esiste eh, un'editoria molto ricca e variegata, tantissimi miei colleghi, me compreso, si, de si dedicano alla, alla guidistica eh, di, di, questo, di questo tipo di, di viaggio. Eh, quindi le possibilità sono infinite, vi raccomando di procurarvi sempre una, una carta aggiornata, di non camminare fuori sentiero perché la montagna è piena di pericoli, è un luogo stupendo ma uh, soprattutto in questo periodo si può camminare ma cerchiamo di non rendere difficile la vita di, di, del soccorso alpino e speleologico e, e siamo prudenti, quindi usiamo sempre una carta, avvisiamo uh, qualcuno dicendo dove siamo andati e poi um, divertiamoci in cammino. Sì, qui ci sono tante bellissime foto che lei ci ha mandato. Una, una è un basso rilievo, che non so adesso non, non, non, non so perché ce l'ha mandata, forse perché rappresentava, tra quelle nella cartella c'è scritto Bisceglie Cattedrale. Sì, il, il basso rilievo è per riagganciarci al tema della Via Francigena. Voi sapete tutti, ormai se ne parla in ogni dove, che la Via Francigena va da Canterbury a Roma, ma esiste anche una via francigena nel sud, che era la, la strada o il fascio di strada, il reticolo di strada, che da, da Roma conduceva al, ai porti pugliesi e favoriva eh, l'imbarco verso la Terra Santa. Eh, la, la via francigena nel sud è, una, è un po' una, diciamo così, un, una chimera, perché... È una direttrice di cammini molto, molto interessante che però fatica ancora a decollare per la mancanza di infrastrutture, che però negli ultimi anni vanno, vanno, vanno nascendo perché sta maturando questa consapevolezza negli amministratori locali e, nelle, e, nei, e nei via, negli amanti dei, dei cammini. Eh, e quindi in alcuni tratti, per esempio nella Valle Alifana in Campania oppure in tutto il tratto laziale a sud di Roma lungo la Via Appia si può già camminare, in altre aree bisogna un po' seguire le, le, le strade, le stradine interpoderali o le strade asfaltate affidandosi alla segnaletica che talvolta è fatta bene e talvolta è fatta male. A proposito Il proposito di era un semplificativo sì. dell'arte che si incontra lungo, lungo la Francigena A proposito sud, di segnaletica, lei mi ha mandato una foto con degli, due omini, una donna e un uomo sembrerebbe, su un cartello, su un indicatore. Beh, quella è una delle tante segnaletiche che si incontrano sui, sui sentieri d'Italia, d'Europa e del mondo Una eh, segnaletica che per fortuna in Italia stanno imparando a, a curare a progettare in maniera corretta anche a curare mh, come in altri paesi d'Europa si fa ormai da, da, da, da svariati decenni paesi nei quali hanno capito prima di noi l'importanza del camminare e un'importanza eh, ci tengo a, so a sottolinearlo, non solo legata al nostro stato di salute fisica e, e mentale, ma eh, camminare è importante anche per il territorio stesso, perché quando noi camminiamo le brutture del territorio, le storture, ciò che non funziona, non possiamo non vederlo. Quando, quando viaggiamo in macchina noi, non, non ci accorgiamo della de, de, de spazzatura, non ci accorgiamo di ciò che non funziona. Se invece ci camminiamo in un territorio siamo costretti a guardarlo e a calpestarlo, quindi siamo necessariamente più legati ai luoghi. Io penso che camminare ci possa radicare di più, e ci possa far sentire un po' di più l'appartenenza ai luoghi e quindi di conseguenza ci possa portare a, a, a curarli meglio. A curarli meglio, io lo dico con grande rammarico, noi nel sud abbiamo spesso trascurato il nostro territorio perché non lo conosciamo, lo sottovalutiamo, lo... lo lo, lo, lo ignoriamo, passiamo correndo eh, a fianco a, a delle brutture, a delle storture enormi, quindi ecco, se camminiamo un po' di più, se camminassimo un po' di più saremmo molto più legati alla, alla, alla volontà di, di voler bene alla nostra terra. C'è ecco. sì. uno dei nostri interlocutori che, Psoz, che dice che il cammino di Santiago è avanti di millenni. Beh, il Cammino di Santiago è avanti di millenni in parte perché, perché era avanti di, di secoli, diciamo, ma soprattutto perché in Spagna sono stati molto lungimiranti e molto pratici nel, nel promuoverlo. Hanno capito ormai vent'anni fa che la promozione del Cammino di Santiago andava fatta eh, seguendo due, due piste, due canali. La prima era... Organizzare il cammino con una segnaletica chiara, efficace ed economica, e lì hanno semplicemente eh, dipinto una freccia gialla a vernice lungo il percorso, a terra e sui muretti a secco che si incontrano lungo il percorso, senza segnaletiche costose e difficili da mantenere. Poi hanno organizzato una rete di di ostelli per il pernottamento, molto economici, spesso a offerta gratuita, che consentono a tutti, a decine di migliaia di persone, non necessariamente facoltose, ma anche a studenti, giovani, ehm, di mettersi in cammino senza spendere una fortuna. Questa è una parte. Dall'altra parte hanno promosso, come ente del turismo spagnolo, in tutto il mondo questo cammino, invitando tutti ad andarci. Ovviamente... In Italia questo l'abbiamo capito un po' tardi, la via Francigena all'inizio è partita come un'idea di grande infrastruttura ehm, abbastanza scollata dalla necessità del camminatore. Negli ultimi anni per fortuna ci stiamo rendendo conto che, che, che bisogna stare con i piedi per terra e puntare a investimenti molto più, molto più distribuiti, molto più, meno cospicui, ecco, cioè non servono grandi strutture per promuovere un cammino. Serve promuovere la cultura dell'accoglienza e, e soprattutto mettere i camminatori di non perdersi per strada, eh, poter dormire a poco prezzo e mangiare a poco prezzo. Così arrivano le, le folle di camminatori, come è successo sul Cammino di Santiago. E questo alimenta un'economia, diciamo questa è solo la, la, la parte emersa di un iceberg di, di, di, di turismo che in Spagna poi si nutre, si nutre di questo mito del camminatore, ma poi attira eh, anche il turismo tradizionale. Dunque eh, ci stiamo avviando alla conclusione della nostra conversazione. Tra le foto che lei mi ha mandato una la cartella, che va una tra le foto più alcune tra le foto più suggestive, è quella che stiamo facendo vedere adesso, delle terre mutate, cioè dei, delle terre. Ci, ci vuole raccontare mentre io le faccio vedere, ce n'è una molto suggestiva con un bosco, non si capisce che ha forma dell'Italia. Su una, su una... Beh sì, lì siamo, lì siamo nella piana di Castelluccio di Norcia e il Cammino delle Terre Mutate è un'iniziativa, eh, una di queste iniziative virtuose nate per, per, per, per rilanciare l'economia delle aree interne ed è un percorso di due settimane che è possibile fare attraverso vari territori compresi tra Lazio, Umbria eh, e Marche nel, e Abruzzo, le zone colpite da, dagli ultimi terremoti, eh, da cui il nome Cammino nelle Terre Mutate. Ed è, ed è la, la, la, la, la, diciamo uno, uno degli esempi più, più belli di, di quanto si possa fare semplicemente mettendosi in cammino. Chi ha progettato questo, questo itinerario lo ha pensato semplicemente collegando sentieri già esistenti e ha messo a disposizione di chi volesse ripercorrere, conoscere i paesini del, dell'Italia interna, delle aree colpite dai terremoti, ha messo in condizione di farlo semplicemente mettendosi in cammino e, e fermandosi a parlare con la gente, e questo non solo aiuta l'economia perché porta un po' di risorse, ma consente, di, da una parte, di ridare fiducia a chi vive in quei luoghi, dall'altra, eh, mette, mette chi cammina in condizione di di vedere a che punto è la ricostruzione eh, e diciamo crea una sutura una, una cucitura dove c'era stata una frattura um, prima di concludere vorrei vorrei aggiungere un'ultima sì. cosa in italia esiste un'esperienza bellissima nata alla fine degli anni 80 da un gruppo di giornalisti di, di viaggio e di montagna che si chiama sentiero italia sì. è un percorso il sentiero più lungo del mondo che unisce tutta la catena alpina, tutto l'Appennino e, e collega anche Sicilia e Sardegna in migliaia di chilometri di, di cammino. È un itinerario spettacolare, che ovviamente farlo tutto richiederebbe mesi e mesi di cammino, ma, ma dà la possibilità a chiunque di seguirne solo un pezzo. Di, molto di recente, un paio d'anni fa, il Sentiero Italia è stato adottato dal club alpino italiano, infatti adesso si chiama Sentiero Italia Cali, esiste anche un sito dedicato e se andate a guardare vedete quante tappe, quanti chilometri e quante possibilità di, di percorrere tutta l'Italia esistono. Nel, libro, nel mio libro ne parlo e, e racconto la storia della, della genesi, dell'evoluzione eh, ventennale di questo, di questo percorso che oggi è finalmente una realtà ed è percorribile. Bene, dunque noi abbiamo questa Intanto grazie per tutte le cose che ci ha raccontato e che spero portino le persone prima ancora di comprare il libro, cosa spero di leggerlo, se qualcuno tra quelli che ci seguono non l'ha ancora letto. Intanto a, appena sarà possibile appunto ritornare a, a camminare in questi luoghi meravigliosi. Um, noi abbiamo l'abitudine di chiedere sempre di un consiglio di lettura. A chi partecipa ai nostri incontri di casa alla terza del tutto liberamento un libro che ha appena finito di leggere, sta leggendo, o che ha letto in passato, eh, che vuole consigliarci ma io penso per rimanere, per rimanere nel, nel, nell'argomento di cui abbiamo parlato, uno dei libri che mi hanno più eh, affascinato sul camminare è La Storia del camminare di Rebecca Solnit. Te lo consiglio a tutti perché è un libro. Mh, scritto con, con grande passione narrativa, ma è anche un saggio molto completo sulla, sulla storia del camminare e credo sia molto, molto istruttivo. Eh, Ti ricorda l'editore? Molto... È Mondador, Bruno Mondadori, mi Beh. pare. È sempre, è sempre importante citare l'editore, mi raccomando. Certo. <ride> Quindi, Storia del camminare si chiama? Storia del camminare di Rebecca Solnit. Benissimo, va bene. Io la ringrazio moltissimo e speriamo di ritrovarci insieme, magari anche con qualcuno di quelli che ci ha seguito, in uno dei suoi sentieri, in uno dei sentieri dell'Italia di cui parla nel suo libro. Speriamo di, di ritrovarci quando l'atmosfera sarà più serena, quindi, se, quando saremo usciti da questa condizione, che però paradossalmente credo ci farà apprezzare di più, no? Cioè, quando avremo più libertà ci renderemo conto che è un grande privilegio le cose che prima consideravamo normali. E forse anche esatto, tra queste... Esatto. Sì, questo blocco, questo blocco ci ha fatto un po' capire quanto fossero importanti delle piccole cose che, che davamo per scontate. Dobbiamo, dobbiamo anche un po' ringraziare questa, questa fase surreale nella quale ci siamo ritrovati. Sì. Eh, io ringrazio anche io, ringrazio lei, ringrazio, ringrazio chi ci ha seguiti, ti vorrà camminare insieme a noi e, e spero che, che, che si possa tornare a farlo in quest'aria così pulita, di questi cieli così limpidi, di questi giorni privi di inquinamento. Ma assolutamente, dunque intanto rispondo a chi ci chiede se è salvata la diretta, sì la, tutte le nostre dirette di Casa La Terza sono salvate sia nelle stories su il Instagram, quindi sul profilo di La Terza, ma anche sul profilo di Facebook e anche su youtube basta andare su uh, digitare casa la terza o editori la terza e li ritrovate tutti insieme uh, come ho detto all'inizio noi ricominceremo la prossima settimana uh, avremo Simone Pieranni avremo che si occuperà di Cina con un libro che sta per uscire uh, per noi Stefano Allievi che si occuperà che racconterà un suo nuovo libro che riguarda il problema delle generazioni anche l'immigrazione e Vanessa Roghi che parlerà di Rodari, un grande maestro eh, che, di cui si celebra l'anniversario quest'anno e poi continueremo perché, appunto, questa esperienza che abbiamo iniziato un po' sull'onda del fatto che non si potevano più fare le presentazioni in libreria è un'esperienza straordinaria, devo dire, di grande interesse. Ha coinvolto moltissime persone, ha fatto sentire anche più forte la comunità tra gli autori e le persone che lavorano in casa editrice, con tutta la diversità appunto, dei nostri autori, che credo sia, come tutte le diversità, un, un grande arricchimento. Grazie e a presto. Grazie, grazie a tutti e a presto. Buon cammino. Buon cammino. Grazie.